Ciao ragazzi, modulo 28, scale pentatonica scala blues. Eh, chi non ha mai sentito parlare di queste scale, eh, nessuno, via dai, diciamoci. Eh, la pentatonica è una scala che viene utilizzata in tutti i generi musicali, in tutti i contesti, eh, sia in fase di composizione, penso alle milioni e milioni di melodie, eh, scritta appunto utilizzando questa scala eh, sia anche e soprattutto anche in fase di, di improvvisazione eh, in tutti i generi ovviamente eh, quindi eh, faccio una premessa la scala pentatonica maggiore e minore anche qui a volte ho trovato un po' di confusione sì. ma è, è molto semplice il discorso è come la scala maggiore con la relativa minore la pentatonica maggiore facciamo di sol è identica alla pentatonica minore della sua relativa quindi il mi in questo caso semplicemente parto da una nota diversa in questo caso parto da mi quindi la mia tonica sarà mi poi avrò la terza minore la quarta giusta la quinta giusta la settima minore mentre il sol maggiore è una tonica di sol di conseguenza seconda maggiore, terza maggiore la quinta e la sesta quinta maggiore, sesta quinta giusta, sesta maggiore detto questo quindi per sentire la differenza tra le due scale mettete un un loop ad esempio di un accordo restando il sol sol re quindi un accordo sospeso chiamiamo, chiamiamolo power chord chiamiamolo come volete e suonate le due pentatoniche però partendo dalla stessa nota altrimenti, ripeto, non cambierà nulla tra quella di sol maggiore e mi minore se invece io faccio un Power chord, via, oggi chiamo, lo chiamo così di Sol Sol quinta, quindi Sol R. E suono la pentatonica maggiore e la pentatonica minore, allora sento la differenza delle due sonorità. Detto questo, eh, restiamo un attimo sulla pentatonica minore di Sol quindi Sol eh, Si bemolle. Anzi, di Mi scusate. Mi, Sol, Mi, Sol, La, Si, E, Le mie diseggiature principali sono due, quindi con il dito indice di partenza Utilizzo, eh, partendo dal mignolo, quindi se io a questa scala aggiungo una nota, ovvero la quarta aumentata, che nel nostro caso è la diesis o si bemolle, quindi o quinta diminuita, a fini pratici cambia poco, si crea questa, uh, questo passaggio cromatico. E si forma un'altra scala, detta scala blues tralascio tutta la teoria e questa nota appunto chiamata blue note, cioè milioni di modi per chiamarla semplicemente alla mia pentatonica aggiungo questa nota qui che è la quarta appunto aumentata o quinta bemolle. Quindi detto questo, eh, poi vedremo come metterla in pratica, dove soprattutto, eh, su quali accordi, quali possono essere le sostituzioni, eccetera. Vedremo più avanti. Andiamo a vedere come studiare eh, questa scala. Quindi un esercizio che io ho fatto in una lezione eh, qualche settimana fa più o meno. In molti di voi, non so di voi o di altri bassisti, mi hanno chiesto di farla eh, lentamente per capire come eh, l'avevo inventata. Ovviamente non l'ho inventato io, questo esercizio, eh, ahimè, non ricordo dove l'ho preso. Quindi se no avrei citato il, il creatore. Ma tanto quando si fa un esercizio, ragazzi, è impossibile. Eh, stare a pensare se è già stato inventato o no io me, me l'invento se, se ce lo ammetto perché qualcuno l'ha già fatto prima di me eh, eh, mi dispiace non posso ricordarvi tutto come se qualcuno farà i miei io eh, sarò solo soddisfatto quindi eh, rimaniamo in eh, mi minore o quindi sol maggiore identica L'esercizio prevede eh, dei pattern in terzine che sono esattamente questi. Quindi parto dalla terza maggiore, primo pattern: quindi terzine, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, eh, si, sì, la, sol, quindi terza, seconda, prima. Poi mi sposto, vado sulla quinta. E faccio quinta terza maggiore seconda e così via eh, partendo sempre dalla nota successiva della scala facendo sempre il solito pattern quindi le due note sotto diciamo così quindi fatto molto lentamente questo Arrivo sulla Si sì, all'ottava sopra. Per studiare tutte le possibili posizioni di questa scala, eh, ho fatto questa cosa qui. Quindi ogni, ogni parte, ogni terzina fatta in due modi diversi. Quindi si sì, lascio, si sì, lascio, si sì, lascio, cambiando posizione stessa cosa poi. Una volta arrivato in fondo avevo messo, se non ricordo male, un pattern di discendenti di eh sette sezioni però gruppi di 5, quindi però mentre con l'accenti spostati eh. a La velocità un po' più sostenuta mi verrebbe più o meno questo Ovviamente questo è uno degli esercizi che possiamo fare per eh, sfruttare tutta la tastiera. Il eh, consiglio che vi do è quello ad esempio di fare per semitoni una scala, eh, una pentatonica maggiore e una minore, ad esempio un parto in me maggiore. Sempre a terzine anche, ponendo. Qui vado da, da, pentatonica di Mi maggiore e scendo con quella minore di Fa, quindi se mi sopra. Risalgo con quella di Fa dies maggiore. Scendo il Sol minore. Oppure parto da Mi minore, anche eh, discendente, ponendo. Salgo con quella di maggiore di Fa, mi dice su tutta la tastiera posso fare tutti i discendenti eccetera eccetera eh, l'altro giochino <ride> eh, con le pentatoniche ci si può divertire quello di creare altri tipi di parte eh, come possono essere Uh, questi, quindi, insomma, Sol. E li scrivo tutti. Pure. E via dicendo. Del fatto dei, dei gruppi di cinque, si può trovare un, uh, un largo utilizzo in gioco eh? Il Pastores. Che è, se ci fate caso anche nel solo di NOL America Alien Boy, eh, brano di Yanate, eh, nel solo fa appunto questo, um, una frase costruita interamente in terzine e gruppi di cinque sulla pentatonica eh, di Mi maggiore, mi sembra, eh, oppure anche in altri soli suoi che poi vi indico. Eh, quindi mh, per ora eh, fermiamoci qui, studiate queste scale eh, in tutte le tonalità mi raccomando, eh, oppure fatevi anche un po' chitarristicamente parlando dei, dei box, così li chiamiamo come sembra, quindi eh, se riprendo la, la scala di Sol a pentatonica maggiore di Sol. Quindi partendo eh, da tutti i gradi della scala, facendole tutte in verticale, diciamo così. Insomma, create, divertitevi, perché con le pentatoniche non ci si può non divertire. E poi nel prossimo modulo andiamo a mettere in pratica, vediamo come poterli utilizzare e in quali contesti, eh, che, colore, che colori possiamo ottenere. Al prossimo video!